Bentornata. Grazie, grazie a voi, buongiorno. Emergenze, allora, mille emergenze, parliamo di acqua, che ne dice? Eh, eh sì, sì, dico che come ha detto nella presidente intervista della settimana scorsa, come sì. sappiamo stiamo vivendo un periodo di emergenza idrica e, e quindi adesso stiamo attuando delle procedure per cercare di limitare questi, questi danni il più possibile, quindi stiamo potenziando gli investimenti sulle reti, oggi come abbiamo anche letto sui giornali, anche sicuramente in maniera molto travisata da alcuni esponenti di avversari politici che hanno strumentalizzato la mozione che presenteremo oggi in aula Abbiamo, come ho detto, presentato quindi presenteremo una mozione che ehm, vuole esprimere alcuni indirizzi riguardanti la prossima conferenza dei sindaci del lato 2, che è l'ambito territoriale eh, ottimale che comprende la città di Roma e dell'azzo centrale, e indirizzi riguardo il gestore del servizio <coughs> scusate, di trigo integrato, sempre del lato 2, che appunto è, mh, è ACEA. Quindi, eh, di queste, mh, eh, diciamo, di questi indirizzi che noi eh, vogliamo dare sono tutti volti ovviamente a promuovere iniziative volte al risparmio idrico per, eh, per la città di Roma quindi un risparmio che coinvolga tutta la cittadinanza a fronte della grave siccità che oggi la nostra città purtroppo sta affrontando e a causa della quale anche alcune città della provincia sono oggetto di razionamento idrico. Sì. Eh, come sappiamo è, è stato attuato quindi dovrò smentirmi il, un piano straordinario che riguarda una chiusura graduale dei nasoni che sono le nostre storiche fontanelle, questo per permettere però ovviamente interventi di manutenzione perché come ovvio non si può effettuare manutenzione con, eh, con l'acqua in corso. Ah quindi, quindi allora manutenzione... questo vale la pena fermarci un attimo, quindi già eh, è stato Anche chiuso qualche nasone eh? già è stato chiuso eh sì, qualche, qualche nasone sì, qualche naso è stato chiuso perché ovviamente le, la manutenzione deve pur cominciare, è ovvio, siccome sì. abbiamo le tubature ammalorate, quindi cioè, bisogna anche cercare non solo riparare le tubature ammalorate ma anche eh, riparare perdite occulte lungo la rete e ribadiamo che la loro chiusura sarà temporanea ovviamente, sarà graduale e sarà anche monitorata giorno per giorno in relazione ai benefici che ottengono eh, rispetto all'efficientamento della rete di distribuzione dell'acqua potabile. Quindi diciamo che la situazione ritornerà alla normalità in questo senso. Ovviamente bisogna porre rimedio a, a questo periodo di emergenza idrica. Tra le altre cose che chiediamo ovviamente è anche la salvaguardia del lago di Bracciano ed è uno dei motivi per i quali il, si è proceduto con questo piano di, di chiusura graduale dei nasoni proprio perché dobbiamo contenere il prelievo delle sue acque e quindi non pesare su ulteriori fonti anche perché il lago di Bracciano come forse magari molti sapranno è un bacino di riserva della capitale dal 1990 ed è anche una delle aree naturali protette quindi risultando un abbassamento eh, del livello idrometrico di oltre un metro da, eh, poi partiamo da novembre del 2016 si può configurare un disastro ambientale ovviamente che quindi rischia di portare anche a sanzioni dell'Unione Europea per. Per la mancata tutela e quindi impegneremo il, il sindaco ad attuare una revisione degli strumenti di produzione dell'acqua potabile, comprese anche le concessioni di, di emulgimento, quindi di estrazione dell'acqua, al fine di tutelare correttamente il, appunto, la risorsa idrica del lago. Ma chiederemo anche altre cose, per esempio chiediamo anche di destinare un'adeguata percentuale degli utili all'investimento in è una cosa che non è mai stata fatta nei precedenti 15 anni e oggi purtroppo i risultati sono sotto gli occhi di tutti chiederemo anche la revisione di un aumento tariffario a ribasso, quindi non oltre il 3% per i prossimi due anni, chiederemo anche di aprire un tavolo per avviare uno studio di fattibilità sulla ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico, facendo partecipare tutti i soggetti coinvolti nella, nella questione. E chiederemo anche un meccanismo di rendicontazione da parte di Acea eh, nei confronti di Roma Capitale per avere una maggiore contezza del lavoro che Acea svolge sul territorio capitolino, Vedremo anche a favore della cittadinanza un ampliamento degli sportelli al pubblico di Acea, capillarmente sul territorio e quindi non limitatamente allo sportello di, di Piazza Scienza che poi risulta anche di difficile raggiungimento da parte dei, dei cittadini che provengono dalle periferie romane. Quindi chiediamo alcune misure per eh, rafforzare gli investimenti sulle reti perché come si può evincere anche dal momento che stiamo vivendo ne abbiamo fortemente bisogno. Allora, ancora domande per l'onorevole Bernabei. C'è una, sì. eh, una domanda soltanto sul, su queste case dell'acqua, onorevole. Sì. Che cosa sì. sono sì. esattamente e se effettivamente compariranno insomma, più di quanto non abbiano già fatto? Aspetti mi dica se effettivamente... No, no, se ce ne saranno di più, se effettivamente questa, ah, queste case dell'acqua mm, con l'erogazione di acqua per... refrigerata eh, avrà un costo, suppongo un piccolo costo, però allora, è una cosa che succederà o meno. Allora, noi nella mozione abbiamo messo la possibilità di concordare con il gestore che le case dell'acqua già installate sul territorio erogino appunto come ha detto lei, anche il servizio di acqua refrigerata naturale frizzante con pagamento immediato, ma con la finalità, questo ovviamente, di eliminare la quota di manutenzione e di copertura delle spese di acqua sia di acqua che di fornitura elettrica che attualmente sono addebitate sia a Roma Capitale che inside in tariffa la cittadinanza del lato 2, quindi sì. ripeto Roma e Provincia, sì. Lazio Centrale. Perché allora queste casette dell'acqua come si sa, come si possono vedere in città sono più o meno una ventina in tutto il territorio di Roma Capitale, sono del, vengono definiti dei nasoni high tech eh, che appunto distribuiscono acqua refrigerata, frizzante e naturale. Sono, ehm, diciamo... Mh. Eh, venturare insomma come ehm, fornitori di acqua gratuita, in realtà così non è perché il cittadino le paga sorrettiziamente in bolletta, perché magari nell'immaginario collettivo il cittadino va lì, preme il bottone per l'erogazione dell'acqua e non deve inserire nessuna moneta o nessuna scheda prepagata come invece avviene in tutte le città d'Italia perché questo non lo fa? Perché invece se lo ritrova in bolletta e non stiamo parlando di costi mh, eh, minimi perché in realtà il costo medio di realizzazione e installazione di un casetta sì. è di 30 euro per ogni casetta quindi a questo dobbiamo aggiungere le spese di manutenzione la spesa della fornitura elettrica e la spesa della fornitura idrica al contatore che sono accollati in bolletta ai cittadini probabilmente anche cioè, ai cittadini a tutti tutti i cittadini e quindi eh, si ritroveranno a pagare questo servizio anche persone cittadini che eh, magari non utilizzeranno mai questo servizio anche semplicemente per una questione di distanza territoriale non solo di di interesse quindi a noi non sembra giusto far pagare tutti quanti per un servizio che non utilizzino, ma far pagare chi effettivamente usa il servizio ad un costo erisorio, per esempio abbiamo filato dei casi in, in Italia dove si pagano per esempio 5 centesimi al, al litro, i fornitori delle casette coprono i costi totali tramite il pagamento di questi 5 centesimi al litro, quindi ci sembrava insomma, giusto nei confronti, per una questione di equità nei confronti di tutti i cittadini, sia romani che del lato 2, quindi della provincia di Roma. Allora eh, ci scrivono anche ascolti Massimo eh, parla degli autolavaggi a livello strada mm -hmm. gestiti da stranieri a Roma spuntano come funghi e noi chiudiamo i nasoni si può intervenire su quelli parlando di eh, attenzione all'acqua all che viene utilizzata? Hanno effettuato delle procedure, come ho già detto poi nella precedente intervista, sì. l'ordinanza della sindaca vieta l'utilizzo dell'acqua potabile appunto, per eh, usi extra domestici, quindi su questo si, si è intervenuti, si, si deve intervenire anche mediante controlli naturale. Altro... E poi per Massimo scrive anche rispetto ai distributori queste case dell'acqua, dice sotto il governo di Marino, era sindaco Ignazio Marino, sono durati una settimana, poi sono stati vandalizzati oppure si sono guastati? I distributori di acqua, certo, le case dell'acqua. Guardi, in realtà sono partiti praticamente proprio sottomarino perché li ha istituiti la delibera numero 9 del 2014 della conferenza dei sindaci del lato 2 e a Roma ne abbiamo, se non erro, con i numeri 21-22. Sì. Quindi funzionanti Quindi in realtà sicuramente Purtroppo saranno stati vandalizzati Come purtroppo può capitare A monumenti, a nasoni, a muri Nella nostra città sicuramente non, non sono Scampati però eh, Attualmente li ritroviamo funzionanti Allora guardi e... Un altro ancora e poi la, la salutiamo sì. uh, Come eh, pensavo eh, La chiusura Dei nasoni a Roma eh, mm -hmm. È servita ad anticipare L'acqua a pagamento della CEA Ehm, no, lei intende... No, no, no, è una domanda di un ascoltatore, no, no, non è la mia domanda questa. No, no, no, no, no. assolutamente no. Abbiamo già ribadito che il, la chiusura dei nasoni serve per la manutenzione delle reti e questa chiusura, ribadisco ancora una volta, sarà temporanea, graduale e monitorata giorno per giorno perché ovviamente devi monitorare e studiare gli effetti della, de, dei benefici insomma, che si otterranno dalla manutenzione, dalla riparazione e dall'efficientamento delle reti tutto qui, no? Non è assolutamente scollegato, no? Perché? Allora, noi stiamo per chiudere e contiamo naturalmente di dare novità ancora appena possibile, ma sì. ab abbiamo detto e confermato ai cittadini, ai romani, che eh, la chiusura dei Nasoni ha un, eh, uno scopo anche di cura, di manutenzione proprio certo. dello della rete idrica, che è il motivo principale per cui l'emergenza acqua eh, la vive anche la nostra città. Abbiamo già ha detto che quasi il 50% dell'acqua va dispersa a causa proprio delle condutture idriche. La ringraziamo esatto. onorevole Grazie Bernabella e auguriamo buon la lavoro. A presto. Grazie, buon lavoro a voi. Grazie, a presto.